Oggi sono qui a Bregnano a provare un simulatore di guida davvero realistico ed è così realistico che faccio fatica a parlare perché il rumore che mette è quello di una vera Formula 1 Siccome questa Formula 1 resta pur sempre un simulatore ho chiesto di silenziare il motore per riuscire a parlare con meno disturbo e permettervi di sentire anche i suoni dell'abitacolo Il volante, come avrete già notato, è un pezzo davvero speciale Fra poco entrerò nel dettaglio ma ora porto un attimo l'attenzione su un dettaglio più nascosto, il pedale del freno. Molti simulatori utilizzano un pedale a molla, questo significa che per una certa pressione corrisponde un certo movimento e viceversa. Questo pedale si muove inizialmente con pochissimo sforzo per poi andarsi quasi a fermare ed aumentare l'intensità della frenata all'aumentare della pressione. Questo comportamento è molto più fedele al comportamento di un vero pedale di automobile che oppone maggiore resistenza non appena le pastiglie dei freni entrano in contatto con i dischi. Torniamo ora al volante, questo volante non è nato per i simulatori ma è stato adattato in quanto è un vero volante di Formula 1, è stato fornito infatti da Ferrari ed è nato per la Ferrari F2004 successivamente è stato reso compatibile in tutte le sue funzioni con il computer su cui si appoggia il simulatore di guida. Ha così tante funzioni che la maggior parte devo ancora imparare a usarle il mio giro migliore è stato di 1 minuto e 40 sul circuito di Monza. avrei potuto fare di meglio ma vi assicuro che è davvero impegnativo guidare questo simulatore